Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video Anzi, come dico in queste circostanze Amici e amati del mistero, benvenuti in questo nuovo video Allora, avete mai visto il film Matrix? Avete mai pensato che probabilmente potremmo vivere davvero in una Matrix? A me è capitato spesso Oggi, curiosandone in rete eh, mi sono imbattuto in un video che dimostrerebbe che probabilmente davvero viviamo in una Matrix Ci sono vari momenti di vita, di persone eh, che appunto dimostrerebbero questo Mi rendo anche conto che nel video ci sono... Eh, Cose che sono facilmente spiegabili, però altre in effetti sono abbastanza curiose. Va bene, non vi voglio anticipare niente, guardate il video. Music mm -hmm. punto il video l'avete visto eh, tra le varie cose per esempio quella, quella che più a me ha colpito il fatto dell'albero nella macchina è eh, assurdo eh, ma non solo quello vabbè comunque spero che questo video vi sia piaciuto come sempre mettete like commentate e condividete il video e a questo punto io dovrei sparare così effetto Matrix